Quali saranno le nuove misure anche, per esempio, sapete, si parla tantissimo dello sport, si parla tantissimo della corsetta, proprio legate allo sport. Vedo pronto il presidente della WISP, eh, con noi, grazie presidente Manco, eh, in cabina di regia stanno discutendo in questi istanti proprio di quali saranno le nuove misure del eh, DPCM. Eh, lei ha capito effettivamente quale, ad esempio, partita di calcetto verrà eh, vietata, se quella tra scapoli e ammogliati, quella anche tra i dilettanti, quelle anche tra i nostri bambini? intanto grazie per l'invito e buonasera a tutti voi eh, no diciamo, diciamo così speriamo che vengano vietate quelle eh, partite appunto che non sono regolamentate dagli organismi sportivi le mi, mi, mi lasci dire la cosiddetta partitella tra scapoli ammogliati quindi quelle che non prevedono ecco, i protocolli o, quantomeno, che non sono tutelate da protocolli che le disposizioni varie di PCM che si sono susseguiti nel tempo hanno chiesto e imposto agli organismi sportivi per poter eh, garantirsi ecco, gli eventi e le competizioni Quindi, sportive. per essere molto chiari, di fatto la partita scapoli ammogliati non si potrà giocare mentre. Eh, i nostri bambini, i dilettanti, i ragazzi, tutti coloro che sono iscritti ad una società dilettantistica che sia di calcio, che sia di pallavolo, di rugby, di ginnastica, di pallacanestro possono continuare la loro attività però mi permetta la provocazione mentre tutti i genitori sono co contenti ovviamente che i figli continuino il loro sport eh, dall'altro però il contatto fisico in una partita di bambini tra dieci anni c'è, in una partita di basket c'è, in una partita di rugby c'è allora Cos'è che cambia? Perché lì effettivamente non c'è il rischio di un aumento del contagio? Non è che è una misura che viene presa soprattutto per salvare le società dilettantistiche in qualche maniera dunque anche l'economia? Esattamente così. Intanto noi abbiamo fatto un appello come WISP proprio in queste ore e dalle notizie che abbiamo sta per essere raccolto, almeno speriamo appunto, dal governo, dal Presidente. Del consiglio proprio su questo evitare quelle che possono essere le discriminazioni fra i vari organismi sportivi rispetto allo stesso evento e alla stessa competizione proprio perché questo ha voluto dire interventi sulla sanificazione sulla sicurezza sull'utilizzo dei dispositivi individuali per tutti i partecipanti che riguardano chiaramente le competizioni appunto regolamentate quelle attività che sono sotto eh, diciamo la eh, sicurezza e il controllo delle organizzazioni sportive certo. perché hanno predisposti i protocolli nel rapporto con le regioni e con i livelli territoriali e le disposizioni nazionali Manco è stato molto chiaro, la ringraziamo, abbiamo capito effettivamente, poi avremo le conferme dal DPCM qual è lo sport che verrà fermato